Siamo davanti alla Varsila di Trieste, l'ex Grandi Motori, e siamo con Sascha Colaiutti. E siamo qui per parlare di un caso di grave discriminazione sindacale e di un tentativo di deportazione nei suoi confronti. L'OSB ha organizzato qui un presidio di solidarietà. Ci sarà una manifestazione nazionale, però ricominciamo da capo per raccontare questa storia. Sasha è stato un dirigente sindacale per molti anni della FIOM e da qualche settimana ha deciso, insieme ad altri compagni, di passare a USB. In questo passaggio c'è il rientro in fabbrica. Raccontiamo un po' cos'è successo. Ma, eh, il mio rientro ovviamente è subordinato intanto alla mia scelta di aderire a USB, eh, ovviamente questa scelta è derivante dal percorso che noi come segreteria, quindi come componenti dirigenti eh, provinciali della FIOM abbiamo fatto eh, ultimi, negli ultimi mesi a fronte di quella che è stata la firma del contratto nazionale metalmeccanici e di quella che è stata la nostra valutazione di chiusura degli spazi, eh, non solo riguardanti ovviamente la contrattazione, quello che questo contratto nazionale impone, ma anche la chiusura vera e propria degli spazi eh, di critica e di opposizione interna alla FIOM e alla CGL. E contiamo che tu dirigevi la FIOM? Io ero segretario provinciale della FIOM, ovviamente ho dato le dimissioni per provare attraverso un rilancio dell'iniziativa, quindi io mi sono dimesso per misurare anche il mio direttivo, provando a proporre un percorso molto più complesso, molto più difficile, rilanciando l'iniziativa sul territorio. Il territorio che qui ha dato una grande segnale di opposizione al nuovo contratto nazionale. Certo, perché è evidente che in quei territori dove si è riusciti a spiegare bene i contenuti eh, dell'accordo sul contratto nazionale è chiaro che i lavoratori hanno risposto, e hanno risposto chiaramente bocciando quell'intesa. Qui ovviamente, ed è stato uno dei motivi eh, sia di dissenso ma anche di pesante confronto con la, con la FIOM nazionale, e noi ovviamente abbiamo spiegato i contenuti nel merito, ci siamo confrontati nei con i lavoratori nelle aziende e il dissenso ovviamente è arrivato e si è palesato nei numeri. Quindi voi avete contrastato il contratto nazionale poi di conseguenza avete aperto una discussione dialettica con la FIOM nazionale e avete deciso di lasciare l'organizzazione. A questo punto tu, che eri in distacco sindacale, e sei rientrato in fabbrica e che cosa succede? Ma io ho comunicato eh, all'azienda l'intenzione di, di rientrare a partire dal primo giugno questo ovviamente è avvenuto nei primi di maggio l'azienda inizialmente si è dimostrata disponibile al mio rientro insomma anzi, nel senso tutte le pratiche diciamo formali sono state eseguite eh, proprio per questo e poi è successo che improvvisamente anche diciamo, con uh, il palesarsi della mia uscita della FIOM e dell'ingresso in USB, l'atteggiamento è completamente mutato. E il primo giugno io non sono rientrato, ma eh, mi è stato chiesto di tornare il 5 giugno, il 5 giugno sono tornato e sembravano, insomma, mancavano delle carte, poi il 6 giugno sono ritornato di nuovo qui, sono rimasto qui praticamente 8 ore davanti ai cancelli aspettando che l'azienda decida di eh, farmi entrare, quindi di farmi riprendere il lavoro Io ovviamente il mio lavoro è un lavoro, sono un operaio di terzo livello, un montatore meccanico e quindi io ho chiesto di ritornare eh, a ricoprire il mio ruolo e quindi ho aspettato qui. L'azienda anche quel giorno, quindi il 6 giugno, non mi ha ricevuto con delle scuse adducendo che il, la mia comunicazione del rientro non era stata inviata, prima non era stata inviata, poi, poi era stata inviata ma non attraverso le PEC e poi mi è stato detto di ripresentarmi il 7 giugno eh, qui davanti alle 8 e mezza per, eh, perché finalmente sarei, sarei riuscito a rientrare. 7 giugno c'è stata la, la grande sorpresa. Io sono arrivato qui, ho trovato i diri, dei dirigenti aziendali ad attendermi davanti ai tornelli, quindi io non sono nemmeno riuscito a superare eh, i tornelli della, della portineria. Mi, mh, sono stato portato in un, un ufficetto qui della vigilanza e in questo ufficetto mi è stato sostanzialmente detto che le condizioni erano cambiate che la mia professionalità sarebbe stata più proficua altrove e quindi mi è stato consegnato una lettera con, che mi comunicava formalmente il mio trasferimento a Taranto, quindi a mille chilometri di distanza, eh, a partire dal 3 luglio. Come aggravante, dato che eh, era sostanzialmente il eh, il 7 giugno il mese che avrei passato qui a Trieste l'azienda mi ha detto che potevo tranquillamente starmene a casa pagato quindi oltre ad avermi trasferito c'è anche eh, proprio questa intenzione da parte dell'azienda di non farmi nemmeno avvicinare al mio posto di lavoro Ricordiamo che la tua professionalità che hai chiesto a Taranto qual è? La mia professionalità a Taranto eh, ha una storia in cui Tutte le ristrutturazioni aziendali che io ho affrontato con questa dirigenza, ho partecipato ovviamente alle trattative, Taranto è una piccola base, diciamo così, in cui c'è un'officinetta che storicamente l'azienda avrebbe sempre voluto chiudere io sostanzialmente andrei a fare il guardiano degli attrezzi perché mh, questa... quindi siamo di fronte a un tentativo di deportazione per impedire che una, eh, una persona che si è qualificata come, con, con, nella lotta politica e sociale in questa città possa rientrare nella sua fabbrica è chiaro che questa, questa azienda sta dimostrando oltre che un'inaudita scorrettezza e anche meschinità dal mio punto di vista eh, ha dimostrato per l'ennesima volta di rifiutare una rappresentanza sindacale eh, legittima, soprattutto se questa proviene dal riconoscimento vero de dei lavoratori e non dalla burocrazia eh, sindacale, tanto più che uno dei motivi su cui USB ha lanciato la manifestazione del 24 è proprio questa. E oggi in Italia eh, la rappresentanza sindacale si è determinata attraverso una legittimazione burocratica eh, sugli accordi interconfederali, Sappiamo, parlo ovviamente del testo unico sulla rappresentanza, si è legittimata attraverso il riconoscimento solo dei sindacati che firmano gli accordi. Chiaramente, eh, Bisogna far sì che si inverta questa tendenza e venga riconosciuta nell'azienda quella che è la rappresentanza diretta, ovvero sia quelli che sono i rappresentanti scelti dai lavoratori. Oggi in Italia i rappresentanti che sono riconosciuti eh, dai lavoratori vengono eliminati. Questo è un caso ovviamente che non tocca solo me, ma tocca a molti altri. Eh, Ultimamente, tra l'altro, senti... però una situazione di questo tipo è abbastanza eh, anomala, cioè siamo proprio di fronte all'uso dei reparti di confine, eh, quasi siamo tornati agli anni 50. Beh, è chiaro che questo sicuramente è ciò che accade eh, oggi perché il... c'è una china, eh, soprattutto sulle multinazionali, che è questa. Nel momento in cui eh, qualcuno prova ad alzare la testa, qualcuno prova a determinare un, una rappresentanza che sia anche più conflittuale, questa è la reazione dell'azienda. È possibile sperare una solidarietà dei compagni di lavoro, delle strutture sindacali, anche non solo delle dell USB? Ma il giorno in cui ho ricevuto le lettere di trasferimento c'è stata ovviamente una grande spinta di solidarietà, i miei colleghi hanno scioperato subito, sono usciti, hanno abbandonato il posto di lavoro e sono usciti eh, qui a sostenermi perché tra l'altro io avevo dec ho deciso, io mi sono incatenato per 40 ore qui davanti ai cancelli ovviamente per protestare, per rendere pubblica eh, la mia protesta sul sulla questione del riconoscimento dei diritti e delle libertà sindacali eh, I miei colleghi mi hanno sostenuto, ovviamente ho ricevuto moltissima solidarietà da parte di tutti, da parte di, di associazioni, ovviamente anche delle forze politiche cittadine con cui in questi anni nel mio ruolo anche di funzionario sindacale eh, con cui mi sono rapportato. Eh, ovviamente eh, la solidarietà continua da questo punto di vista. C'è bisogno eh, che ci sia ovviamente la partecipazione a quella che è la manifestazione del 24 perché eh, fermo restando il mio caso con caso individuale, nel senso lo, lo sto dicendo a tutti che per quanto mi riguarda porterò questa azienda in tribunale su, sulla questione dell'antisindacalità, del trasferimento illegittimo, o ritorsivo, però c'è bisogno che non solo USB... Ovviamente tutti si pongano a difesa di quelli che sono i diritti e le libertà sindacali, il diritto alla rappresentanza, una rappresentanza che sia libera e non condizionata dalle possibili ritorsioni delle aziende.